Un piccolo alboreto alla guida Ma voi potreste mai pensare un mezzo che si addice di più all'alboreto? Ma che fai dentro il parco alla macchina? Ultra. Volevi provare a fare due sgumme nel prato? Facciamolo Dai, vai, vai, vai, vai. Hai sgommato? Ma non mi sembra E eh, eh. perché fermo, di andare più veloce Eh ho così. capito non c'è spazio ci vuoi spiegare come mai hai portato dentro la macchina? Cioè dobbiamo sistemare un po' questo, questa roba qua perché sta arrivando l'estate credo che il Toto voglia incominciare prima o poi a usare la linea grossa prima dell'inizio del crankworks ne abbiamo approfittato perché il vento ci ha scoperto tutto ragazzi esatto il vento ragazzi ci ha già scoperto la linea grossa già che è scoperta approfittiamone mettiamo a posto gli atterraggi perché ogni anno siccome d'inverno non si riesce a usare siccome c'è troppo poca velocità di solito per fare sta linea gli atterraggi cosa succede d'inverno come se scoppiasse la terra infatti se adesso la vedete bene vedete che sopra tutto l'atterraggio è tipo c'è cioè questo strato di terrina Che non va bene E quindi ora Dobbiamo rischiacciarli tutti Perché questo straterello In realtà ti fa Sia perdere velocità Ma poi Non è il massimo Per salti così grossi Soprattutto a terra un po' storto, E c'è giù la polverina scivolosa La macchina serve proprio a questo A ricompattare tutti questi atterraggi Che se dovessimo schiacciarli a mano A pala eh, Tanti calli Allora, la tecnica ragazzi è molto semplice Si bagna, poi si aspetta un attimo perché così l'acqua viene assorbita un po' dal terreno E poi avanti e indietro con la macchina Tutto questo ripetuto per tutti gli atterraggi della linea grossa oh! Oh oh! Il CRV ragazzi e non la squadra perché la squadra gratta sotto Invece il CRV è abbastanza alto e non Guarda tocca che... Dagli lo schiaffetto Albi, mostrami che risultato è venuto fuori. Esatto, guardate bene. Guardate adesso il piano. Guardate che roba. Guardate quanto è liscio. Oddio, lo sentiremo di nuovo. Ssh, ssh, ssh. Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta. Vai. Ah. Vediamo quanto si piega le tue caviglie rotte. No, col Jackson. Eh. L'alberto mi sta facendo vedere un segreto della macchina Vuoi essere un uomo alfa ma hai dimenticato gli attrezzi? Non c'è problema Ah cioè i tavoli macchina Vuoi il... segnalare dove ci sono i lavori? Farsi <ride> annunciare al <il> citofono. Ma <ride> che cazzo c'entra? L'area videosorvegliata. sorvegliata? <ride> perché c'è questi cartelli? Non lo so Ho una mega news per voi ragazzi Volevo presentarvi siccome adesso abbiamo fame che stiamo lavorando un po' Il mio nuovo sponsor che è The Protein Works È un nuovo brand nato da poco Si occupa sempre di alimentazione Sportiva Madonna, che posti scomodi! Ma si, per terra. Ma... Allora, a noi non ci piacciono le cose normali. Quindi, questo non è un biscotto la ciliegia qualsiasi, ma ha dentro tipo il peperoncino. No, un po' strano. Io, io volevo assaggiare la banana choc chipper Guarda oh. qua. Oh. Che ovviamente, ragazzi, tutti questi prodotti sono proteici. Quindi, detto in parole povere, hanno la funzione di saziarvi, essere gustosi, dare energie, poi ovviamente non farvi ingrassare. Non fate come noi che li mangiamo troppi e non ci mangiando lo stesso. Mangiando tu non li apriresti tutti questi pacchettini. Lo vedrete molto spesso nei miei video. Quindi, dei Protein Works. Vi lascio il link in descrizione. Andate a curiosare il sito. Vi voglio anche una cosa perché rispetto a tanti brand che fanno questo tipo di prodotti ci hanno promesso un approccio più gustoso che per ora si sta avverando cosa dici era bananoso assolutamente secolatoso. sì vieni vieni che ci divertiamo vieni l'altro giorno è venuto quello che ha riparato il bag perché avevamo un taglio che qui ha lasciato dentro l'airbag un pezzo di legno ma è vicino devi solo sporgerti un attimo prendi venire oh! Vai Albi! Vai vai vai! Wow! Entra tutto! Vediamo! Wow. Ciao ragazzi! Ci vediamo al prossimo video! Come potete ben vedere da, dalla mia folta chioma e da un po' la barba più lunga Sono passati circa dieci giorni da quell'ultima clip Siamo tornati in park ma qualcosa non so perché mi dice che oggi non gireremo ancora sulla linea grossa ragazzi Tra l'altro c'è un vento veramente eh, potente Facci la vola oh. Oh. Eccola Arriva eh. Infatti noi previdenti abbiamo praticamente Già scoperto Tutta la linea grossa. Abbiamo solo scoperto la pump track perché magari così siamo a girarci. Però, prima che arrivi questo maledetto temporale, ho una notiziona da darvi. ci Abbiamo lavorato per un sacco di tempo. Mi avete chiesto, dopo il video, la fine dell'inizio. Mi avete detto, voglio la voglio la maglietta. Assolutamente ragazzi, siamo arrivati a un dunque. Prima di arrivare a farvi vedere cosa abbiamo fatto, volevo presentarvi la nuova mascotte del canale. Ragazzi, no, non è l'alboreto, non, non è questo Indicamela, indicamela. Grazie, è qua, ah, qua. E eh lei, bravo, bravo, Ivo. Falla arrabbiare, falla arrabbiare. Oh, oh, oh, piano, piano. Durante il processo di creazione del logo, uh -huh. il nostro grafico Manuel, è comparsa questo diavoletto, questo mostriciattolo. Che in realtà, eh, non so se avete visto, ma anche nel video, la fine dell'inizio, c'è cioè un punto del video in cui io ho, ho messo appositamente nel montaggio. e Io in ogni evento, in ogni situazione faccio sempre... Così ho anche tipo in tantissime outro Nei miei video ho fatto le cornine eccetera È un mio gesto molto distintivo Lo faccio sempre E io l'avevo detto a Manuel Manuel è venuto fuori con questa idea Con questo personaggino Che è praticamente un diavoletto che però è una mano Che fa le cornine sostanzialmente sì, Mi ha detto ma cazzo ma creiamo qualcosa Da mettere sul canale Perché sapete che io uso tante volte i meme Oppure tanti green screen nei miei video Per rendere tutto più dinamico Ho detto ma potrei fare tipo La mia versione di queste cose Quindi abbiamo fatto un po' di emoji Proprio mie Il toto sotto forma di diavoletto letto che fa cose, ne avete visto un paio adesso, sto nel discorrere degli anni ragazzi, vedrete, Ma, vedrete tutto quanto cazzo è difficile stare di fianco alla telecamera senza sembrare un coglione? e quindi ragazzi voi sarete qui perché sarete incollati a questo schermo perché adesso vi svelo che cosa abbiamo fatto ragazzi, sei pronto, senti il rumore Senta senti il rumore, oh cos'era cos'era prendili in faccia bastardo Guantino in collaborazione con Con Forn Con logo in gigantografia Ma ragazzi vi ho dovuto presentare la mia mascotte Perché vi ricordate che erano delle cornina viola? Mostraci Albi Tac guardate sì, Siccome collabo. abbiamo da una parte il logo di Forn E dall'altra il logo del Toto Ma Mi facci puoi... vedere la particolarità quando metti le ditina sui ah, frenini Oh my god Altro che sta per arrivare il temporale e mi sa che ci conviene comprare la PAMTRACK In descrizione ragazzi trovate i link Numero limitato ragazzi Quindi se facciamo vedere a Forn che se ne vanno in qualche secondo Ne facciamo altri, ne facciamo di più belli Si parte da un foglio bianco. Che cos'è il bianco? È la luce, sono tutti i colori. Saremo capaci di lasciare un messaggio e allora lei deve cominciare quasi a urlare facendo... Ah, si può girare? Dai, prima di... Iniziare a girare, è per te! Grazie! Con questa capigliatura! Sui guanti del Toto? Sì! Alboretate il 20% in più! scherzo purtroppo ragazzi il vento non, non è che è calato molto quindi magari adesso sfruttiamo un po la pump trackina vediamo di fare un po di trick tecnici qua in pump truck che così miglioriamo un po la velocità <totipo> mia che giramento di testa oh. Oh. quel gioco che fanno di solito la talpa quel gioco che si chiama tipo add on cioè aggiungi tu praticamente fai un trick sul primo salto io lo faccio e se lo faccio giusto il tuo trick che hai fatto te io ne faccio sul salto dopo un altro tu il giro dopo devi fare anche te il tuo trick il mio trick e farne un altro te oh, e bello, così bello, via bello. direi che possiamo partire freschi freschi con un bar fino a salire sul primo panettino okay. ah e adesso fa lo sbruppone adesso lo martelliamo subito subito dopo faccio no futta scendere taglia tutta la pantra che si fa manual su quel pantone ah, proprio pa passo di qua, taglio a oh. uh. da questa gobba si olla su qui oh. 180 ok. salito okay. io aggiungo a Bubaka, ruota dietro col freno e vai indietro in fake fino a qua. <sussurra> Adesso ho sbagliato non il suo trick che aveva detto lui Ho sbagliato il trick che avrei dovuto fare io Quindi purtroppo ho perso il trick Favorito Tutto. che dovevo fare cioè Imposta lui su, sempre su quella struttura lì Qui al posto che fare a Bubaka Tu fechi, sì. facciamo Rock 100 Ah ragazzi vi evito di mettere Sempre la prima parte Però io che sono il vigile controllo che la faccia giusta Ehi Fuggem. Hey. Fugge Ok, vai su Fugemino Mezza pedalatina rubata C'è. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ho deciso per chiudere la situazione Vado sul basic ma sullo stronzo Arriverò lì che sarò morto Su tutte queste gobbe qua Tutte fino Bar a quella spin. Bar spin su tutte ragazzi ragazzi Bar spin su tutte volata via la mano ragazzi qui bisogna mettere like e iscriversi solo per no! questa roba cioè in Porca decembre droga! Ragazzi io e voi ci siamo fermati perché non ne potevamo più Poi c'era un alboreto da rasare e Ragazzi vi ricordo che in descrizione ci sono i guanti Ci sono pochissimi esemplari ragazzi Quindi vedete di mangiarveli esatto. Che noi li rimettiamo È solo l'inizio della collaborazione con Forn. Quindi vedete di mangiarli Il video è iniziato sulla linea grossa Speravo di girare sulla linea grossa Che non abbiamo ancora fatto neanche un video sulla linea grossa in questo 2021 Magari siccome ormai l'alboreto ha i miei guanti Prossimo video step down alboreto. No! no! Gracias. No.